Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questa parte iniziamo subito andando a dormire come tutte le altre. Ed ora Kuku ci dice: Bene, finalmente ti sei svegliato. Ho delle notizie eccitanti per te. Ula Ula, l'isola di Ula Ula, o meglio il kahuna dell'isola, dell'isola di Ula Ula, ha un po' di tempo libero per uno sfidante. Quindi vai a salpare da Awoli, Informerò la classe che. Dove sta andando? Perfetto, quindi andremo sull'isola di Ulaula Ula per sfidare il Kamuna dell'isola di Ulaula, Ula, che tecnicamente dovrebbe essere Augusto. Se non sbaglio, in italiano, se non sbaglio, viene tradotto da Nanu ad Augusto. Non so perché abbiano scelto questo nome, però noi andiamoci. Comunque, quindi visiteremo una nuova isola dell'arcipelago di Alola. E bisogna prendere questa barca sì, tapu village andiamo a villaggio tapu e ci siamo entriamo qui e questo è il buon augusto allora se non sbaglio lui è crocodile quindi direi di andare di roulette vediamo un po salve oh, come hai trovato come hai fatto a trovarmi Uh, first, due come here and now you Prima vengono quei tre ed ora tu. Devo trovare un nuovo punto. Un nuovo posto, anzi, beh, immagino che sia troppo tardi per mandarti via. Iniziamo a fare questa sfida dell'isola. Ok, andiamo con, Croco, con Rowlet. Lui se non sbaglio, ha crocodile, infatti. Ok, vediamo se abbiamo fatto bene a mandare roulette, eh. In caso perdiamo e rifacciamo. Ah, mi ha pure diminuito l'attacco, mannaggia lui. Andiamo di Leafblade. Ok. Ah! Ah, contrattacco lui. Godo, <ride> Godo che è morto così. Ma cos'è? Aveva beccato un roll bassissimo allora la prima volta. E poi abbiamo beccato un roll altissimo. A little uneventful un po' boh, sottotono è abbastanza per una sfida ma non per una per una prova di una sfida ma non per una sfida reale torna quando avrai più tempo okay. torna anzi quando avrò più tempo va bene la prima sfida contro lui l'abbiamo fatta tu mi dici qualcosa? ok Augusto è un, è un poliziotto pure stava parlando di un, di un. di una banda criminale di canto quindi evidentemente l'ultimo rocket forse ce li, ce li ritroveremo in questo episodio chissà Nano è molto a gusto, è molto pigro. È difficile riuscire a farlo combattere certe volte. Eh, abbiamo visto, abbiamo visto. Ok, questo ci dà. Anzi, questa ci dà la Resort Claw. Tu mi dici qualcosa, io? Ok, niente, ci dice di andare via. Perfetto. Quindi quella parte è bloccata. Possiamo andare da questa parte? Un visitatore? Mi domando come mai? Eh, anch'io me la domando. Oh, abbiamo incontrato Acerola, Acerola. com'è la tua traduzione in italiano? Non me la ricordo. Quindi eh, mio zio, quindi lo zio ha, detto, ha pensato che, non pensava che tu fossi forte abbastanza, non preoccuparti, sono qui per aiutarti, il mio nome è Acerola, comunque. Quindi un modo semplice per eh, avere un po' di esperienza è attraversare questo deserto. Alla fine ci sono le rovine dell'abbondanza dove vive Tapu Bulu. Sfidalo e vinci e sicuramente proverai il tuo coraggio. Allora, io qui metto subito un bel repellente perché se non sbaglio qua non c'è niente di interessante di Pokémon da prendere. Ci sono solo, mi sembra, un paio di Formalola ma niente di che. E sinceramente l'avete anche capito le Formalola, non è che mi faccia impazzire. Ora abbiamo un repellente. Possiamo iniziare a esplorare Quindi Big Nugget Moonstone Un allenatore lì Allora Metterei in campo Solgaleo E andiamo ad, ad, ad affrontarlo Pensi di avere una possibilità? Sì, assolutamente sì Caro Volzi Ah, è questo il, Lo youtuber che mi dicevate nei commenti no? È uno youtuber che ha portato Pokémon Firehush eh, Qualche anno fa e grazie al quale anche è diventata diciamo, famosa la, la ROM, appunto, in questo gioco. Io nel frattempo ho colpito Froaky con un attacco su cui non aveva effetto. Ah, perché era lui, ok. Mi sembrava strano, altrimenti. Andiamo poi di Iron Head. Ok, siamo riusciti a tirare giù questo Zoroark. E infatti il Pokémon simbolo di Volsi, se non sbaglio, Zoroark. Ok. Ecco perché ce l'aveva. Andiamo poi di Nickel Rock contro Charizard. E questo è una sorta di omaggio che hanno fatto quindi a quello youtuber. Ok, si Mega evolve addirittura. Che cacchio. Andiamo poi di uh, Bite. Va benissimo qualsiasi attacco dal momento che aveva così pochi HP. Ok, poi chi manda? Froki di nuovo. Questa volta però dovrebbe essere quello vero, quindi mandiamo Rowlet. E andiamo di Leafblade. Perfetto. Poi Raichu di Alola immagino Quindi manderei Insineroar Sì, intanto è uscita una notifica qui sotto di NVIDIA La tolgo, ecco fatto Allora Darkest Lariat Dai paralizzato, che culo però Perfetto Ed infine Rockraft. Quindi rimandiamo in campo Rowlet. Andiamo di Leaf Blade. A ah, mettere Stealth Rock, beh avrebbe dovuto farlo di primo turno però. Gardevoir. Allora proviamo a mandare qui. Poipol immagino che muoia sinceramente, immagino che Guardi war tiri un attacco eh, di tipo psico e mi washotti shot tipo però un po' di un'opportunità gliela diamo comunque. Veneno shock, infatti, ho shottato Purtroppo ha pochissima difesa Poipol. E a questo punto immagino che Rowlet possa prendersi quei punti esperienza succosi. Di Gardevoir Sì vabbè quanto danno mi hanno fatto Andiamo di Sucker Punch Vai Ah è vero che non è super efficace Niente sono stupido Mi ero dimenticato del suo tipo folletto A questo punto li prende sul galeo Sì sempre se non muore per le rocce Effettivamente Andiamo di Iron Head Perfetto, abbiamo battuto anche Volsi. Cos'è che dice? È stato divertente. Fino alla prossima volta. Allora, qui troviamo un Alola Raichum, va bene. E già che ci sono, torno un attimo a curarmi i Pokémon, perché Volsi me li ha martoriati. Quindi, curiamoci un secondo qui. Ecco fatto, e proseguiamo. All'interno del deserto, deserto Aina. Rispostaci tu grazie allora proseguiamo andiamo di qui sopra qui abbiamo un pescatore pescatore quindi immagino che Rowlet possa fargli un bel po' di danni pensa di essersi perso tra l'altro che giustamente un pescatore nel deserto non so quanto riesca a fare Ah, no, wishy-washy e attiva l'abilità banco andiamo di leaf blade che un bel po' di danno se lo prende eh Poi ancora Leaf Blade e Wish Washy è andato, peccato che dia comunque pochissimi punti esperienza. Poi Wish Cash, lasciamo Rowlet, danno 4 per con Leaf Blade quindi dovrebbe andare bene. Livello 38 ottimo. Ed infine è troppo Rock. Lasciamo Rowlet di nuovo. E andiamo di Lift Blade. Ah, mi ha usato Bullo. Azza. No, peccato. Questa volta ha scommesso bene il buon amico qui. Allora. Quindi mandiamo, direi, Solgaleo. E usiamo Hearthquake. Perfetto, abbiamo battuto questo marinaio. Rowlet, pure da morto, vuole provare a devolversi, ma no. Allora, dov'è il nostro revive? Eccolo qui, no, max revive, anche no. Ecco, un bel revive su Rowlet e una superpozione. Ecco fatto. Poi, di mettere davanti sul galeo, poi Paul rimarrà indietro, purtroppo, va bene, così. D'altronde, non possiamo portare avanti troppi Pokémon scarsi. Qui troviamo una iperpozione. E qui sopra non c'è nulla. Perfetto, andiamo da questa parte. Allora, esploriamo questa parte del deserto. Lì c'era Volzi. Ok, abbiamo esplorato praticamente tutto il deserto. Quindi, sì. E siamo arrivati da. Tapulele. È già lui. Tu invece cosa vuoi? Ah, è Serora. Perfetto. Questo è Tapugulo. Sì, però l'ho sbagliato. Tapugulo. Sta dormendo ora, ma. Eh, abbastanza facile da svegliare Ok, no, non voglio un altro repellente Allora Vediamo di provare a catturarlo Questo Tapu Salviamo Ecco fatto Vai, dovrebbe essere tipo lotta lui, giusto? Tapu Bulu Incazzatissimo Allora Come prima cosa Velox Ball Vediamo se siamo fortunati Tentiamo la sorte. No, niente fortuna. Allora, ci usa Whirlwind ma non può farlo. Andiamo poi di Nazel e paralizziamolo. Cos'ha esattamente? Com'è che si è curato? Con ha messo Camperboso? Non ho visto di preciso perché era troppo veloce il, il, il coso, il messaggio. Sì ok c'è il campo erboso ci curiamo tutti Quindi campo erboso Quindi lui è di tipo erba Vai proviamo a, a tirare una ball ora uh, Direi di andare per adesso con una level ball Poi se i turni dovessero diventare troppi andremo di timer ball Niente è uscito subito mannaggia lui il campo boss dura all'infinito, in generale i campi durano all'infinito, mi sembra durino per 5 turni se non sbaglio. Non per tanto. Riportiamolo un po' giù, di vita. E eh, infatti è finito ora, andiamo di level ball, infatti non si sta più curando. Perfetto, paralizzato. Um, iniziamo con le timer ball allora. Andiamo di nuovo di timerball Niente, continua a uscire. E continua a voler usare Turbine. Cioè, boh, va bene. Niente, oh, esce in continuazione. E va di Mega Drain. Ok. A questo punto però bisogna ridargli un attacchino. Quindi andrei di Nuzzle di nuovo. Ecco fatto, teniamolo lì a vita rossa, ed ora ha iniziato con Incornata, va bene, contento lui. Andiamo ancora di Timerball. Perfetto, finalmente catturato. Allora, preso Tapu infatti Erba Folletto. Ok, no, non gli diamo soprannome. Preso. Nanu should take your challenge now. Perfetto, ora Nanu, ovvero Augusto, è costretto a sfidarci. Ok, non attivo il repellente per fare questi due passi. Mettiamoci i Pokémon che escono e facciamo fuga con Pikachu. <coughs> Fuga, ecco qua Trapinch. Ok, fuga di nuovo. E siamo già alla fine del deserto, non prima di aver incontrato un ultimo Pokémon selvatico che è Dutrio di Alola. Che se non sbaglio, non ho ancora catturato. Quindi io una Velox Ball gliela butto. Così, poi al massimo, se ce l'ho doppio, lo. Lo elimino, ma... Niente, allora non lo prendo nemmeno lui. Non mi interessa. Via, Shock, fugge. Non voglio perdere tempo a catturare un Dutrio di Alola. Ecco fatto, fugge. Ciao. A questo punto possiamo andare nel centro Pokémon. Curare i nostri Pokémon. Ecco qua. Andare poi nel box. E prendere Tapu Bulu numero 787 quindi è esattamente qui e anche il terzo il secondo Tapu è stato preso dopo Tapu Lele bene così e già che ci sono sapete che tiro un bel save ecco fatto così almeno siamo a posto ed ora possiamo sfidare effettivamente il buon Augusto che però farà un po' la merdina Vediamo. eh. Salve. Ancora tu? E immagino che tu voglia una rivincita. Ma perché non fai questo? Ci sono alcune persone che ti stanno cercando. Penso che sia una sfida per te. Non tornare fino a che non le hai sconfitte. Dovrebbero essere da qualche parte nel Drifty ba... thrift... Megamark abbandonato. Megamart abbandonato? Eh, quindi un centro commerciale abbandonato? Ok, quindi dobbiamo andare a cercare. E se non sbaglio dovrebbe essere tipo a sud qui sotto quindi percorso 14 allora dai a questo punto però direi che la prossima parte la faremo nel prossimo episodio perché questa è già durata abbastanza abbiamo catturato tapu bulu abbiamo iniziato ad esplorare anzi abbiamo esplorato completamente il deserto haina con al suo interno anche Volsi la citazione allo youtuber e abbiamo iniziato a esplorare anche l'isola di Ulaula. Ula. Ula.